Rullo di tamburi, oggi parliamo di Filmora X. È davvero parecchio che non pubblico un episodio di YouTube e nel frattempo la Wondershare Filmora ha rilasciato un nuovo aggiornamento del programma di montaggio video e dal 9 siamo passati alla X o 10, non sono sicura, ma vediamo tutto dopo la sigla. Ben ritrovati immaginativi su questo canale dedicato a creare video con gli strumenti che hai, dalle, dalle riprese anche con un semplice telefonino al montaggio con computer desktop o con le applicazioni. Oggi eh, dedico l'episodio a Wondershare Filmora, che è il programma con, a cui ho dedicato i primissimi episodi di questo canale e a cui un po' tutti sono rimasti, eh, sono rimasti affezionati. Eh, C'è una novità però in questo episodio, è che eh, la Wondershare, la Software House, mi ha contattato per chiedermi eh, di raccontarvi e di spiegarvi le nuove funzionalità di Filmora X. Questo per sottolineare il fatto che gli episodi precedenti sono assolutamente spontanei e autoprodotti. Eh, credo infatti che Filmora sia un programma semplice per chi si approccia per la prima volta al mondo del video editing. Ci sono tantissime alternative eh, più professionali e o eh, gratuite e qui vi lascio un elenco esaustivo. Ora però eh, iniziamo con il tutorial come prima cosa vi do alcune informazioni pratiche la prima è che Filmora X si installa come un nuovo programma sul vostro computer questo perché il cambio l'aggiornamento del programma spesso è un pochino destabilizzante in questo modo puoi continuare a fare i progetti importanti con la versione a cui eri abituato fare il passaggio solo quando sei pronto la seconda informazione è che l'aggiornamento è completamente gratuito per chi ha già acquistato la licenza precedente di Filmora 8 o Filmora 9, quindi clicca su aggiornamenti e segui le istruzioni. L'ultima nota è che l'aspetto del programma, quindi chiaro o scuro, è personalizzabile basta andare nelle preferenze là sopra aprire la finestra e scegliere modalità chiara scura eh, questo lo dico perché spesso eh, mi scrivete sotto e dite il mio film ora è diverso è una questione personalizzabile ma le funzioni sempre li sono evitato di levare. di Filmora X è senza dubbio il motion tracking, che ti traduco come tracciamento di movimento. In pratica è quella funzione che fa sì che quando si muove qualcosa nella tua inquadratura, che può essere una persona, un animale o anche un elemento come per esempio una mano, in automatico puoi associare eh, un elemento grafico eh, o un testo che si muove in corrispondenza del tuo eh, elemento. Ora ti spiego come fare. Come prima cosa vai a delimitare la clip con il personaggio o il soggetto di cui vuoi tracciare il movimento e ricordati che il tuo soggetto deve essere presente dall'inizio alla fine della clip, altrimenti l'effetto non funziona. Quindi nel caso in cui eh, la clip sia più lunga, semplicemente fai un taglio di montaggio e dividi in due la clip. Poi crei eh, la tua grafica. Che vorrai associare alla, al movimento può essere, può essere un testo semplice oppure un testo associato a un'etichetta, rettangolo, cerchio, quello che vuoi. A questo punto, e questa è la nuova funzione. Clicchi là sopra, eh, sulla sopra la timeline, eh, su quel simbolino che è fatto da un più con attorno soltanto gli angoli di un quadrato. A questo punto nel visore compare un rettangolo. Lo posizioni sul soggetto di cui vuoi tracciare il movimento, lo ridimensioni se necessario e a questo punto eh, clicchi su inizia. Il programma lavorerà per te e traccerà il movimento all'interno della clip. A questo punto, dalla tendina eh, là sopra, eh, la apri e selezioni la grafica eh, che vuoi associare al movimento in quella eh, specifica clip. Tieni presente che questo effetto funziona stupendamente quando il tuo soggetto si muove parallelamente alla eh, videocamera, se invece il soggetto cambia forma e contorno nel corso dell'inquadratura non sempre potrebbe riconoscerlo. Eh, questo effetto inoltre può essere utilizzato anche in alternativa al face detection, quando ad esempio avete delle riprese fatte in esterno dove, in cui non avete l'autorizzazione di tutti, eh, potete utilizzarlo creando una sagoma e coprendo il viso della persona eh, che volete oscurare. I fotogrammi chiave sono la seconda grande innovazione di Filmora X. Spesso ve ne ho parlato semplicemente per dirvi che Filmora non supporta i keyframe. Con questo aggiornamento sono stati introdotti in maniera semplificata, ma vi permettono di fare e di creare moltissimi simpatici eh, effetti. Questo significa che potete far vedere lo spostamento degli oggetti all'interno di un'inquadratura e se utilizzate uno schermo verde come me potete creare gli stessi identici effetti e anche questa è una domanda che ricorre spessissimo nei commenti qua sotto. Ora ti spiego come fare. Fai doppio clic sulla clip che vuoi animare e là in alto si aprono le impostazioni avanzate che è un po' il posto dove si trovano tutte le funzioni più interessanti. È apparso un nuovo tab che si chiama appunto Animazioni. clicca sul tab animazioni per scoprire quali sono i parametri che si possono animare attraverso i keyframe che sono la rotazione, la scala, la posizione e l'opacità. I fotogrammi chiave servono per dire quale deve essere un valore di un certo parametro in un determinato punto e perché ci sia una trasformazione i fotogrammi chiave devono essere sempre due altrimenti non c'è nessuna trasformazione. Noi indichiamo il punto di inizio e il punto di fine e nel mezzo il programma calcola quale deve essere la trasformazione. Ora ti mostro come creare uno spostamento orizzontale che si traduce con la modifica della posizione sull'asse delle X. Come prima cosa ingrandisci tantissimo la timeline eh, perché quando andrai a creare i puntini, i pallini che simboleggiano i keyframe rischiano di sovrapporsi tutti e di creare una gran confusione. Quindi a questo punto posiziona la tua linea rossa nel punto in cui vuoi che inizi il movimento e clicca su aggiungi. Sposta poi la linea rossa nel punto in cui vuoi che finisca il movimento. A questo punto vai a modificare il valore X o verso i valori meno o verso i valori più e vedrai che il tuo, eh, la tua immagine si sposterà da una parte o da quell'altra. In automatico il programma crea eh, già il fotogramma chiave e ti compare una freccina che eh, simboleggia la trasformazione torna indietro e riguarda il tutto eh, come puoi capire le possibilità di le possibili combinazioni sono infinite e lascia a te il compito di sperimentarle tutte la terza funzione di filmora x che ti mostro è il color matching che significa che prende una clip e cerca di far corrispondere a un'altra clip di riferimento in realtà tutto il tema della correzione del colore della gradazione del colore è molto approfondito e meriterebbe un episodio a assessante e nel caso fatelo sapere. Ma il funzionamento eh, di questa funzione è veramente molto semplice e ora ti illustro come fare il color matching o corrispondenza del colore serve per fare sì che tutte le clip abbiano più o meno la stessa gradazione del colore lungo il filmato quindi solitamente si prende un fotogramma o una clip di riferimento e si, fa corris si fanno corrispondere le altre a quella a, a quel momento a quella clip che è, stata, a, che è stata corretta il funzionamento pratico in realtà è molto semplice e ti spiego come fare seleziona la clip di cui vuoi correre il colore. Clicca eh, là sopra la timeline su quel simbolino della tavolozza che esisteva già prima ma in questa versione X si aprono due menu. Clicca su corrispondenza del colore e là in alto si apre eh, tutto il menu con tutte le possibili correzioni di colore che si possono fare a noi interessa però eh, la sezione corrispondenza colore clicca su visualizzazione comparativa e nel visore qua sopra compariranno due finestre eh, in quella di destra eh, quella di destra corrisponde al punto esatto dove si trova la linea rossa della clip di cui vuoi modificare il colore quella invece di sinistra mostra tutto il tuo filmato che hai sulla timeline e semplicemente scorrendo il pallino puoi andare a cercare qual è la clip e il fotogramma a cui vuoi far corrispondere il colore dell'altra clip. A quel punto clicchi ok e in automatico il programma farà un calcolo per cercare di allineare e far coincidere appunto i colori delle due clip. Nella pratica è molto semplice, ma l'effetto funziona quando le due clip di partenza sono molto simili. Se ad esempio vuoi cercare di cambiare l'illuminazione tra una ripresa di un paesaggio illuminato dal sole e lo stesso paesaggio ripreso anche semplicemente dieci minuti dopo, ma in quel momento passava una nuvola, eh, questo allineamento di colori non succederà mai, perché una nuvola cambia radicalmente l'illuminazione del tuo paesaggio. Quindi questa funzione è utile e bella quando magari devi fare dei piccoli aggiustamenti o quando vuoi applicare una correzione del colore che hai fatto in un punto a tutto il tuo filmato. Grazie per avermi seguito fino a questo punto e fammi sapere nei commenti qua sotto come ti trovi con Filmora X e anche eventuali problemi da affrontare. Eh, ti ricordo che Filmora è un programma molto semplice e quindi utile per chi non è filmmaker e vuole utilizzare il video per promuovere la propria attività e anche per avviare il proprio canale YouTube. Per lanciare un tuo canale YouTube un bel video non è tutto ma servono strategia e posizionamento e a questo scopo ho creato un corso gratuito in 7 mail che puoi ricevere se mi lasci il tuo indirizzo qua di fianco o qua sotto. Per oggi ti saluto! È ora è il momento di mettere in immagine la tua storia per creare la visibilità che meriti.